Eccoci di nuovo in diretta con il nostro consueto appuntamento di Zoom certificates in questo giovedì 26 gennaio. Una giornata bella frizzante innanzitutto per i mercati soprattutto per il nostro indice, il Fuzi Mib che guadagna in questo momento lo 0,89% come possiamo vedere anche dal nostro grafico. Bene anche gli altri indici europei, soprattutto il Caccaran, la borsa di Parigi che segue a ruota più 0,66% quindi giornata frizzante per i mercati questo 26 gennaio ma giornata frizzante anche per il nostro Riccardo Falcolini perché non solo è ospite di Zoom Certificates ma è anche il giorno del tuo compleanno quindi tantissimi auguri Riccardo ciao Valentina grazie mille ovviamente per gli auguri sempre molto gentili molto cari giornata frizzantissima insomma siamo carichi noi il mercato sembra ancora più carico di noi quindi insomma all'insegna della positività della positività e perché non, non per tutti in realtà il giorno del compleanno, insomma, <ride> vieni preso con questa allegria, con questa gioia. Siamo contenti invece, ecco, di vederti così bello allegro, anche perché poi abbiamo una sorpresa per te, visto che questo è un giorno un po' particolare. Ma prima fammi salutare e ringraziare naturalmente anche il nostro secondo ospito, ovvero Stefano Fanton. Bentrovato Stefano, grazie per essere con noi qui a Zoom Certificates. Ah, è Un piacere essere qui con voi. Bene, bene, allora iniziamo naturalmente ecco, la, la, nostra, la nostra panoramica, eh, cerchiamo di, di capire un po' l'andamento dei mercati, però prima io ti ho fatto questa promessa, la manteniamo subito, il regalo si scarta immediatamente, ti abbiamo Assunto. fatto un regalo, Riccardo, in occasione <ride> del tuo compleanno, lo possiamo mostrare, Ora, amico, lo possiamo, ma vediamo se ti, vediamo. eccolo qua, eccolo qua, guardalo, guardalo, una card di auguri perché ci siamo messi, insomma noi della redazione, e abbiamo detto andiamo a vedere il 20. 6 di gennaio, oltre naturalmente a Riccardo Falcolini, quali sono gli altri personaggi famosi nati appunto in questa data e abbiamo trovato veramente, guarda guarda che collage, C'è cioè, Victor Hugo grande scrittore francese Paul Newman, vabbè, eh, non beh. lo so neanche a citare insomma, vincitore di due Oscar Van Allen, eh? di Van Allen, uno dei più grandi chitarristi del XX secolo e poi c'è anche José Mourinho okay. Quindi abbiamo il top degli allenatori e il top degli esperti di certificate assolutamente sì <ride> <ride> Gra grande card grande. insomma eh, è, è sempre bello il compleanno io lo festeggio come una giornata appunto all'insegna della positività poi ovviamente se c'è qualcuno di compagnia. grande esatto, eh, esatto, che mi, che mi accompagna, buono. poi ci siete voi c'è Stefano, insomma quindi oggi è una combo veramente spumeggiante, bene. quindi sono super super contento, ti abbiamo già fatto la festa <ride> benissimo ecco, detta così ti abbiamo, abbiamo fatto la festa insomma, no, no. mi devo preoccupare però. No, no no no dai dai dai la sorpresa. Presa, ecco, ce la siamo giocata all'inizio e, e ci fa un sacco piacere adesso naturalmente ci spostiamo anche eh, alle questioni un po' più serie perché eh, ce ne sono e ce ne sono tante ecco, in questa panoramica eh, di mercato io eh, direi ecco partiamo eh, dall'opinione dall dallo sguardo di Stefano eh, soprattutto sul grande tema che riguarda eh, i tassi di interesse beh, con le banche centrali che sono sempre protagoniste lo saranno soprattutto la prossima settimana con la doppia riunione di Fed e BCE con una BCE, parole di Christine Lagarde, che si manterrà particolarmente aggressiva. Ha detto qua, l'inflazione deve scendere verso il target che abbiamo da sempre segnalato, quello del 2% ci siamo ancora lontani. Quindi tassi che saliranno, una Lagarde che non è mai stata A, così aggressiva e B, così chiara. Eh, che cosa ne pensi Stefano? Il mercato non sembra poi credere a, mm. a così, al quadro faico in generale, eh. perché, a quello aggressivo, perché... Vediamo i rendimenti dei BTP, in realtà nel, ad esempio il 2045 che sono sempre sull'ordine del 4,48 in questo momento, 4,50, quindi ben sotto i 5 punti percentuali, nelle settimane scorse si è eh, rotto il rendimento di 5%, si è andato al 5,60, 5,70 per quanto riguarda il 2045 e noi sappiamo che quando cana il rendimento dei BTP, soprattutto a quelli a lunga scadenza, significa ovviamente che i, i tassi si muovono in, in maniera contrapposta e quindi direi che a questo punto sì, il mercato sta dicendo probabilmente nei prezzi saliranno i tassi, ma non tanto quanto mm. eh, nella maniera eh, peggiore ci sarebbe aspettati, per cui anche il, il rendimento dei BTP ne tiene conto, c'è da dire che il, il l'incremento dei tassi ha degli effetti abbastanza pesanti su alcuni titoli e vantaggiosi su altri penso ai titoli molto indebitati come enel ma penso anche a tutto il settore bancario c'è da dire che la combo interessante è la riduzione dell'incremento atteso dei tassi che non sarà probabilmente come si aspettava così eh, forte così clamorosa e le trimestrali che stanno arrivando sì. un po' ovunque ben superiore alle eh, aspettative che evidentemente eh, tenevano conto di uno scenario molto più negativo. Ieri c'è stata la, uh, la trimestrale di Tesla, uh, clamorosa, molto bella, molto interessante, che è uno dei titoli che vale la pena seguire a febbraio poi ci saranno le nostre banche, tra cui Banca Intesa che varrà senz'altro la pena seguire anche per la trimestrale, un titolo che sta trainando molto il destino anche oggi, più 1,50 con un mercato più o meno a più 0,9%. Ecco Stefano, quindi appunto i dati poi eh, delle aziende, quindi insomma l'economia reale più la tua previsione sui tassi dici, ci restituiscono un quadro tutto sommato abbastanza positivo per questo avvio di 2023. Cre chiedo a, naturalmente a Riccardo se è positivo anche l'avvio per quanto riguarda i flussi dei certificates. Eh, sì Valentina, nettamente positivo eh, dal punto di vista dell'interesse dell della clientela in termini di flussi e in termini di attenzione. Allora cosa vediamo? Diamo un po' una view un po' su quello che è il momento i flussi visti negli scorsi giorni. Siamo negli ultimi 5 giorni di contrattazione a 53 milioni di euro di turnover sul mercato SEDEX ancora un rialzo rispetto ai 5 giorni precedenti quindi la settimana precedente un più 7% sui volumi Buona parte dei volumi, Valentina, la fanno ovviamente, eh, sono costituiti sempre dai prodotti a leva, 47%, eh, ma eh, sempre molta attenzione c'è sui prodotti di in investimento. Sui prodotti di in investimento, allora, ora c'è una situazione abbastanza particolare, nel senso che chi negli scorsi giorni ha approfittato dell'incremento della volatilità perché abbiamo visto un VIX comunque salire negli scorsi giorni e ritornare comunque e eh, ri, eh, insomma, ridimensionarsi in questi giorni ha potuto comprare i certificati con dei prezzi più bassi più vantaggiosi quindi sfruttando questo e sfruttando una potenziale lateralità del mercato si è visto un po' di eh, ritorno di interesse della clientela in più ci sono i nuovi autocall, quindi fondamentalmente i prodotti che sono scaduti in anticipo grazie alla salita del mercato, hanno generato ulteriori flussi. Quello che vediamo in linea generale, e l'abbiamo affrontato con Stefano anche durante comunque il uh, webinar che abbiamo tenuto insieme uh, pochi giorni fa, è sicuramente un interesse della clientela variegato su tutte le scadenze, sia dallo short term che sul medio-lungo termine. Quindi vediamo comunque una nuova, un rinnovato eh, atteggiamento risk on della mm -hmm. clientela quindi sicuramente ci aspettiamo qualcosa di buono ovviamente sono tanti i driver che tengono Chiaro. al momento banco ancora sui mercati C'è cioè, come diceva Stefano ovviamente parlavamo dei tassi di interesse certo. l'inflazione, la guerra che comunque Chiaro. non si sa come andrà però sicuramente comunque c'è forse in questa situazione che sembra un po' cristallizzata perché ormai va avanti da tempo, da tempo sì. una, uh, una voglia della clientela di uh, uh, muoversi nuovamente sulla parte di strumenti finanziari eh, eh, forse anche perché appunto è cambiato un attimo il, il nostro orizzonte, diciamo che questo pessimismo soprattutto che ci aveva colto diciamo, nel mese di ottobre fondamentalmente ottobre e novembre sono stati mesi particolarmente critici invece uno spiraglio di luce ecco, sì. con il nuovo anno sembra aprirsi speriamo naturalmente che le nostre impressioni poi siano confermate eh, dai fatti. Ecco, questa eh, diciamo, è la nostra panoramica eh, di mercato, naturalmente adesso eh, dobbiamo poi andare nello specifico nella parte più operativa, allora subito dopo eh, la nostra breve intersigla andiamo a vedere quali saranno i certificati della settimana. Allora, i certificati della settimana, visto che oggi è una giornata un po' particolare per te Riccardo, ti lasciamo un attimo riposare e festeggiare poco. Po, pochissimo. <ride> Facciamo così, apriamo ecco, eh, questa parentesi con Stefano e analizziamo ecco eh, i suoi prodotti e poi eh, vediamo insomma di, di approfondire il discorso. Stefano, proprio ecco, partiamo da un vecchio prodotto in realtà che è un bonus cap su Telecom e poi vediamo anche delle nuove missioni che possono sostituirlo o integrarlo naturalmente a 6 e 12 mesi. Ma partiamo dal prodotto originale, a te la parola. Ora, su Telecom c'è un discorso che con Riccardo abbiamo portato avanti da diversi mesi perché quando abbiamo cominciato a vedere questo, questo prodotto, il DE000HB9YNA3 noi avevamo un prodotto che si comprava addirittura sotto i 90 quando l'abbiamo segnalato la prima volta, nel frattempo il titolo Telecom è salito non in maniera clamorosa perché comunque è a 0,25 ma eh, direi che il tempo ha consumato la vita residua di questo prodotto che appunto da 90 è passato a 126 in questo momento è un prodotto ancora adesso che può essere interessante ma non è così ovviamente aggressivo la particolarità è di avere una barriera molto profonda 54 punti percentuali su Telecom, la barriera è 0,11,82, le vicende di Telecom sono noti a tutti, si sta aspettando appunto mm -hmm. una soluzione su Telecom che delle volte si, si ipotizza un'OPA, un'acquisizione, uno smembramento dell'azienda, della, dell sono tutte ipotesi nel tavolo, ma questo naturalmente crea un focus di interesse sul titolo. In questo prodotto al momento rende eh, un 7% di, di bonus che è un 11.42 su base annua non è più un rendimento clamoroso quando l'abbiamo presentato la prima volta era oltre il 50% di rendimento era veramente è stata una bella una bella scommessa segnalo i due eh, diciamo prodotti che vanno a integrare con logiche diverse l'operazione su telecom che è vista comunque in un'ottica laterale rialzista a scadenza quindi non c'è una view ribassista Clamorosa sul titolo su tutti i prodotti che hanno barriere molto profonde e quindi due nuove emissioni di Unicredit particolarmente interessanti in caso di storno del mercato passo con la prima la sì. meno redditizia che è DE000HC2V5X9 questo è un prodotto che si compra a 109,10 in questo momento è una esatto, nuova emissione lo stiamo mostrando anche in grafica sottolineando il codice ISIN prego Ma questo è un prodotto che è un po' avaro come tempo perché scade il 15% giugno 2023, quindi abbiamo circa 5, 5 mesi di, di vita, 4 mesi e mezzo di vita del, del prodotto, una barriera 0-12-80, quindi molto profondo, il rendimento non è particolarmente interessante perché è un 4%, però se lo analizziamo fa un 11% su base annua con una barriera di oltre il 50% e pochi mesi di vita. Questo è un prodotto molto interessante in caso di storno del mercato, il titolo dovesse scendere un pochino, si aprirebbero i parametri e ovviamente passerebbe anche del tempo, che renderebbe questo certificato sempre più interessante per un parcheggio di liquidità di breve periodo, però ecco questo è proprio una, un caso uh, interessante, ma non interessantissimo proprio perché mm. si, è, si è già consumato un da rialzo di 9 eh, punti addirittura del prodotto che quota 109 mm. rispetto mm. al 100 iniziale. Ben più interessante sì. invece è lo stesso prodotto a con scadenza sì. più lunga, Perfetto. Yeah. 000, HC2, V5, Y7. Sì. Allora, qui le caratteristiche sono identiche perché è un prodotto che ha la stessa barriera, quindi ce l'ha 01280, ma ha una scadenza di 6 mesi maggiore. Quindi 14-12-2023, qui il bonus è a 134, i numeri sono interessanti perché abbiamo una barriera al 50% ma un rendimento che è del 17% quindi circa un 19 quasi un 20% annualizzato perché ovviamente questo prodotto dura meno di un anno eh, come com vita residua quindi è un, un prodotto interessante ma soprattutto quello che abbiamo visto prima che sarà abbastanza sensibile alle variazioni di prezzo eh, qualora dovesse perdere anche parecchio il, il titolo Telecom, potrebbe essere interessante in caso di appunto storno di 10-15 punti percentuali del titolo nelle prossime settimane. Noi facciamo degli scenari ovviamente eh, ipotetici, teorici, preferirei che Telecom non scendesse, ma se dovessi scendere si aprirebbe comunque un'interessante finestra operativa sul prodotto visto prima, perché avremo uh -huh. una barriera ancora con 30-35 punti percentuali, e comunque una redditività che diventerebbe poi esplosiva rispetto a quella attuale. E questo è il quadro su, su Telecom. Ecco, Riccardo, anche un tuo, un tuo commento naturalmente, insomma, su il prodotto originale. Poi abbiamo visto, insomma, le, le nuove emissioni a 6-12 mesi, l'avete scelto insieme, quindi... È un qualcosa che attira particolarmente l'attenzione beh allora eh, sicuramente sono tre prodotti molto molto interessanti mm -hmm. nel senso che fanno capire anche come si evolve un certificato sì? soprattutto questa tipologia di struttura all'andamento del sottostante sono molto reattivi eh, soprattutto appunto questa struttura in particolare alla salita del sottostante man mano passa il tempo perché appunto il prodotto in questione risente di, di due elementi principalmente quindi il time decay quindi la scadenza temporale man mano che ci si avvicina alla scadenza e l'andamento del sottostante e ovviamente il posizionamento rispetto alla barriera il primo che ha mostrato Stefano allora se passiamo partendo dalle ultime missioni si può vedere come eh, tipo il v5 x9 è stato emesso a dicembre 2022 eh, sì. scade a giugno 2023 eh, questo pagherebbe un bonus a 113,50 quindi l'importo massimo di rimborso ma quota già 109 cosa significa questo significa che chi magari l'ha comprato a dicembre ha sfruttato quello che sono le news su uh, Telecom Italia, quindi la situazione di Vivendi e quant'altro. Certo per fare un trade anche abbastanza veloce cioè questi prodotti non necessariamente devono essere portati a scadenza ma possono essere utilizzati anche per un trading e una gestione dinamico quindi questo si è apprezzato già molto quindi un 9% rispetto al prezzo di emissione sì. se prendiamo in considerazione il, il prodotto speculare quindi sempre emesso mesi. esatto in 12 uh -huh. mesi vediamo come già quota 114,30 sì. Su un, su un ammontare massimo di 134 ecco qui vedi c'è ancora un po di spazio insomma eh, di, eh, per poterlo lasciare andare l'effetto tempo non si, è non si è completamente consumato perché mancano diversi mesi ah. mancano 11 mesi alla scadenza però se la situazione dovesse rimanere tale e ovviamente le news su telecom dovessero rimanere tali vedremo con il passare del tempo come appunto questo prodotto andrà ad apprezzarsi qual è l'utilizzo di questi prodotti che mostra Stefano l'utilizzo è fondamentalmente eh, un'alternativa allo stocks diretto quindi anziché andare direttamente sull'azione certo. si può comprare un prodotto di questo tipo perché perché è ugualmente reattivo ok quindi non è reattivo nella misura di 1 a 1 ok ovviamente dell'andamento dell'azione ma ti offre una protezione sappiamo che telecom salvo ovviamente questo momento di particolare forza nell'ultimo periodo ha sofferto di una grande debolezza quindi un trend fortemente negativo mm -hmm. prodotti come i bonus cap o come i certificati permettono comunque di proteggere il capitale anche in caso di ribasso appunto del sottostante fino ai limiti della barriera quindi può essere un'alternativa di investimento eh, dove l'investitore anziché comprare direttamente l'azione esatto, che può avere una debolezza Prende un prodotto ah, di una, questo tipo una protezione esatto. maggiore esatto attraverso il, il certificato. Esattamente. Chiarissimo, chiarissimo. Esattamente. Ecco, passiamo da un colosso all'altro, cioè da Telecom a Tesla. Eh, e l'abbiamo citato prima: insomma, trimestrali eh, positive eh, per l'azienda di Elon Musk. Vi chiedo innanzitutto, lo chiedo a Stefano se c'è una correlazione, ecco, tra appunto il eh, risultato delle trimestrali e la scelta di questo prodotto. In realtà abbiamo puntato su questo prodotto con, con Riccardo, l'ho fatto vedere prima che uscissero le okay. trimestrali, nel senso che la scommessa era proprio sulle, sulle trimestrali, Tesla sta comunque battendo le aspettative degli analisti eh, quadrimestre per quadrimestre, per cui diventa sempre più interessante andare ad osservare l'andamento di Tesla e qui abbiamo un, uh, un quarto trimestre che uh, a parole della ditta ha segnato il fatturato, il reddito operativo, il reddito netto più elevati della storia dell'azienda e qui siamo a un utile finalmente uh, di, di, di 1,19 Euro per azione che era una cosa impensabile fino a un anno, un anno e mezzo fa quando addirittura la società assorbiva uh, risorse, quindi qui c'è un aumento del 33% del fatturato, una società che finalmente comincia a a macinare utile una, una cassa una, uno stock di denaro che è, è estremamente elevato perché abbiamo 22,2 miliardi di dollari di liquidità nel titolo quindi una, uh, una serie di numeri che cominciano a essere interessanti. ma perché sono interessanti perché il titolo tesla ha avuto un tracollo delle quotazioni cioè da inizio anno perde circa in un anno diciamo, ha perso circa il, il 50-55%, è sceso eh, moltissimo. Ha avuto una bella ribasso, ha diciamo calmirato gli eccessi è arrivato a oltre 300 dollari per azione. E insomma, ha trovato una base un ribalzo Quindi trovare un prodotto con un titolo che ha comunque dei dati graditi dal mercato. Ma può essere interessante in un'ottica sempre di differenziazione del portafoglio. Ovviamente mm -hmm, i trader più attenti e che amano il rischio prendono le posizioni prima del rilascio dei dati, e noi la trasmissione l'abbiamo fatta oggi, la, i dati sono stati rilasciati pochissimo, pochissimo tempo fa, ma insomma, evidentemente è un prodotto ancora valido e andremo oggi poi a vedere come si comporterà Tesla, ma dovrebbe aprire molto frizzante, molto positiva. Quindi andiamo con il bonus cap, è un DE000HC2V5T7, è un tipo quanto, cioè è un certificato che non risente del cambio eh, euro-dollaro ovviamente, sì. si uh -huh. compra 111,45, quali sono i numeri? Questo è un prodotto abbastanza interessante perché è comunque una nuova emissione di Unicredit. Qui la barriera è a 75,21, quindi la barriera è profonda, siamo a 51 punti percentuali, il rendimento potenziale del bonus in questo momento è al 10,60, annualizzato è quasi il 17% perché questo prodotto scade il 14 settembre 2023, sì. quindi abbiamo ancora due, due trimestrali da, uh, diciamo da affrontare con, con questo prodotto, Insomma, però è abbastanza interessante come, come prodotto, certo la, la, il precedente webinar quando l'abbiamo presentato aveva dei numeri ancora più interessanti un rendimento potenziale dell'ordine del 25% ma comunque rimane un prodotto molto interessante per differenziare un prodotto perché qui siamo in un mercato comunque che è in piena fase di di rimbalzo e quindi noi non sappiamo se ci sarà uno storno anche importante, un proseguo della tendenza, quindi inserire nuovi certificati in un portafoglio deve essere orientato più alla prudenza che all'aggressività in questo momento, quindi barriere profonde in questo momento sono le più indicate. Benissimo, ecco, e tra l'altro stavo pensando, l'avevamo dato un po', non dico per morte morto, non perché non muore mai un colosso del genere, ma comunque in difficoltà, ecco, nel, nel 2022, invece anche per lui, insomma, questo 2023 si apre in maniera frizzante, è vero, ha detto Stefano, ci sono altri due trimestrali prima della scadenza del prodotto che è il 14 di settembre, però sembra, ecco, che anche qui il trend, insomma, sia positivo eh, per lui. Eh, Riccardo, ecco, vuoi aggiungere qualcosa o di commento o se ci vuoi presentare tu un prodotto a sorpresa, sì. non lo so, ormai è una giornata questa delle sorprese, vediamo Ma, che cosa allora, ci com aspetta. Com commento sicuramente molto bello, sì Stefano diciamo ha questa dote di andare a eh, scovare nel, nel mondo del mare di certificati delle chicche o delle piccole bombette, mm -hmm. bombette, diciamo che sono molto molto interessanti, ovviamente eh, Stefano è comunque un trader esperto, formatore, attivo sul mercato da tanto tempo. Eh, il consiglio è sempre quello di maneggiare con cautela i prodotti perché ovviamente noi parliamo di potenzialità ma ovviamente ci sono tanti rischi de che devono essere valutati nel momento in cui si sceglie un prodotto finanziario qualunque sì. esso sia, quindi attenzione non solo alla parte dei rendimenti ma anche e soprattutto alla parte dei rischi perché comunque ci sono i capitali che devono essere... Cioè, preservati l'obiettivo è fondamentalmente preservare il capitale e comunque Forse, guadagnarci certo. io eh, Valentina prendendo spunto dalla selezione di Stefano non avevo fatto i compiti ovviamente oggi è... eh, oggi sei scusato. <ride> oggi, diciamo oggi sono così, sei scusato <ride> però, però non ho fatto i però. compiti no. sì non ho fatto i compiti però è questo stamattina Stefano mi ha mandato la lista dei sottostanti la lista dei prodotti mm -hmm e allora ho voluto collegare una nuovissima emissione ti do l'Aisin dato così ne parliamo aspetta lo devo ritrovare anch'io vediamo un attimo okay, allora un attimo. Ehm, intanto ti parlo di una nuovissima novità mi è andato giù il sito quindi lo ecco, riapro sì sì con calma <ride> Sì, sì sì ci siamo allora ci siamo. Eh, Valentina noi abbiamo ehm, emesso eh, proprio con partenza oggi sul mercato, quindi nuovissimi, sì? una serie di prodotti a leva, okay? Okay. i cosiddetti turbo, okay. su stocks americane. Allora, noi come Unicredit non avevamo mai strutturato su prodotti a leva come mm -hmm. i turbo su stocks americane. Allora, ti do il codice ISING, sì. così ne analizziamo le caratteristiche molto velocemente. Allora posso certo. D E solito 00 HC HC3 J, J R, R T di Torino 7. 7 ok eccolo qua vediamolo eccolo qua allora è un turbo open end sì. quindi cosa significa esatto. è un prodotto quindi analizziamo le caratteristiche open end a differenza dei prodotti visti prima non presenta una scadenza mm -hmm. è un turbo quindi vuol dire che va a levereggiare come tutti i prodotti turbo su quello che è l'andamento del sottostante sottostante tesla quali sono le caratteristiche prevede al momento una barriera posta a 115 dollari al momento Tesla chiusura di ieri quota intorno ai 155 dollari, quindi abbiamo una distanza alla barriera di quasi il 26% ed un effetto leva di 3 volte 70. Quindi, fondamentalmente, cosa qual è il significato e l'utilizzo di questo prodotto? Uh -huh. Chi eh, si aspetta un potenziale rialzo ulteriore dell'azione Tesla sì. può eh, beneficiare o può utilizzare questi strumenti che vanno a levereggiare, quindi ad amplificare uh -huh. quelle che sono le performance del sottostante. E scegliendo un prodotto, diciamo, tra virgolette, più cauto come questo perché presenta una barriera abbastanza profonda del 26%, potrebbe anche essere in grado di attenuare un potenziale ritracciamento dell'azione. Quindi, diciamo che chi, chi ha un cuore un po' più impavido e mm -hmm. un, un po' più amante del rischio, ovviamente utilizzando un prodotto di questo tipo potrebbe beneficiare di un ulteriore trend positivo dell'azione. Perfetto, quindi insomma solo per Brave Art per cuori impavidi questo, eh, questo prodotto, sì, diciamo, Beh, diciamo che c'è un rischio di, ovviamente essendo un prodotto a leva, l'abbiamo detto tante volte, ecco c'è un margine un pochino sì. eh, superiore, però insomma ecco anche questo un prodotto che dà eh, delle possibilità interessanti, <ride> esatto. interessanti. Bene, allora io direi abbiamo chiuso insomma, la presentazione dei prodotti eh, di questa settimana manca però eh, l'ultima parte che è quella della formazione voi avete accennato al webinar sì. che avete appena fatto insieme ecco ci sono poi dei nuovi momenti eh, di formazione che sono previsti da qui alla chiusura insomma del primo mese sì. dell'anno sì assolutamente sì allora l'ultimo evento di formazione eh, lo abbiamo il 31 di gennaio sì. 2023 in compagnia di Luca Stellato poi riprendiamo a bomba subito dal 2 di febbraio quindi stop solo di un giorno con Nicola Para Stefano Fanton ancora il 9 di febbraio, il 14 di febbraio, lo ricordo, eh, ci sarà la seconda eh, puntata, tra virgolette, sì. della nostra formazione alto livello che è un evento fisico che noi, insomma, abbiamo riorganizzato eh, dopo due anni in Torre, da noi, quindi chi è su Milano o chi vuol venire da certo. noi, insomma, potrà iscriversi, è un evento giorno, gratuito. Eh, tra l'altro è il giorno di San Valentino, esatto. quindi, insomma, se lo volete <ride> io, io trascorrere ribattezzato... in Torre un in con Riccardo Falcolini, è un'alternativa. Io l'ho ribattezzato sempre... così per i Certificate eh. Lovers. è eh. Lover, bellissimo. <ride> quindi, insomma, è un'alternativa. Un Ma un'alternativa, ecco. cioè, magari un pacchetto per una coppia ah, esatto. da... giro su milano visita in torre, visita in torre esatto e un, un attimo di formazione anche su certificates che magari poi ecco qualcosa se ne ricava e magari un bel regalo una cena in più sai eh. cosa allora, mm. diciamo così sì. chi prende poi un prodotto che magari paga le cedole può utilizzare queste cedole per pagare insomma il regalino al alla... no. compagno alla compagna eh certo, vedi? diamo, diamo <ride> questa alternativa va bene va bene Bene, Stefano, ecco un'ultima un battuta anche a te in chiusura. Senz'altro è molto interessante il nome, è veramente bello. Piacerebbe anche a me il 14 febbraio. Quindi speriamo Beh, di Tu sei un certificate lovers, quindi no, sicuramente ti una... accettano. Alla, alla follia <ride> Un amore senza confini Va bene Va benissimo Allora io vi ringrazio naturalmente Ringrazio in collegamento il nostro Stefano Fanton Ringrazio il nostro Riccardo Falcolini Ti lascio la tua attività principale di oggi Cioè rispondere alla valanga di messaggi Che ti stanno arrivando Cioè un telefono che si sta infiammando praticamente Quindi... De devo, devo dire la verità sì. sì Ed è bellissimo Infatti ringrazio intanto Stefano per la gentilezza e ringrazio te per l'ospitalità come sempre la regia per la grande grafica e ringrazio dai lo faccio così mi e mi rubo questo spazio e ringrazio tutti per gli auguri perché è sempre bellissimo. <ride> ma hai fatto bene hai fatto bene questo è anche il tuo spazio quindi insomma ci mancherebbe allora ancora tanti auguri al nostro riccardo falcolini naturalmente io vi ricordo che questa puntata un po speciale di zoom certificates la potete rivedere sul nostro sito e sul nostro canale youtube appuntamento allora al mese di febbraio con tantissime altre novità grazie ancora ai nostri nostri ospiti eccoci eccoci abbiamo salutato e quindi ecco si chiude così eh, questo appuntamento con i certificati di investimento ma non alla programmazione di le fonti che continua e allora dopo la pausa pubblicitaria mi raccomando restate sempre in onda con noi